buongiorno oggi nuovo progettino di DIY e questa volta andiamo a riciclare i vecchi scotch ormai utilizzati andando ad utilizzare appunto il cartoncino interno ho visto questo uh, progettino circa un paio di anni fa su internet e mi è piaciuto subito tantissimo e infatti ogni volta che terminavo uno scotch portavo il rotolo giù in studio solo che poi alla fine ho sempre continuato a rimandare adesso è arrivato il momento anche grazie a roberta che mi ha realizzato uh, il tutorial passo a passo su come realizzarlo nel suo blog e, um, e oggi andiamo a realizzare questo progettino appunto seguendo Uh, le istruzioni che ha realizzato lei nel suo blog vi lascio come sempre tutti i link giù nell'info box eh, ho in mente di fare altri video di questo genere qui in cui seguo i vostri progetti tutorial passo per passo oppure uh, seguo le vostre idee e li realizzo insomma se questa idea vi piace lasciatemelo scritto sotto nei commenti insomma io sarò uh, molto contenta di provare a realizzare il vostro progetto e questo è un modo insomma per poter anche farvi partecipare attivamente al canale che a me fa sempre molto molto molto piacere comunque inizia, basta chiacchierare e niente, partiamo con il nostro progettino prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale partiamo prendere i rotoli di scotch terminati sul cartoncino disegnare e poi ritagliare due cerchi per formare la base delle scatole e della scatola e del coperchio lei come coperchio utilizza il rotolo finito di uno scotch più fino ma a me serve alto e um, poi vedrete perché e fissarli ai lati con lo scotch ecco, io credo che li fisserò invece con la colla vinilica perché mi piace così Cartoncino, base dello scotch, matita. Ritagliamo. I miei cerchi sono proprio perfetti, devo dire cestino vieni qua vicino a eh. me che devi diventare la mia ombra oggi Là. stai lì e voilà le due basi sono pronte le vado ad incollare allora verso un po' di colla vinilica nel bordo se magari scendi manco si apre come lo apro no? con lo stuzzicadente questo è perché non faccio progettini di ayy da troppo tempo e va a finire che si forma il tappo nella colla vinilica è un modo della colla vinilica per protestare e c'hai ragione vado a versare un po' di colla vinilica sul bordo Là. incolliamo e lasciamo che si asciughi mi piace fare questa tipologia di video perché così riuscite a vedere cosa c'è veramente dietro un video perché il progetto che hai in mente difficilmente funziona nello stesso identico modo in cui l'hai pensato e tra le altre cose di solito non viene mai in mente il fatto che la colla si secchi o che non asciughi o che eri convinta di avere per dire la colla calda, invece l'hai finita allora puliamo ok a questo punto dopo aver finito di litigare con la mia colla vinilica continuo e vado ad incollare anche il secondo cartoncino sul mio rotolo di scotch e anche questo ce lo, versiamo, ce lo appiccichiamo sopra che ho eh, i miei due rotolini in questo modo andiamo a vedere che c'è da fare, devo cercare qualcosa per rivestirla. Uh, Roberta suggerisce della carta o della stoffa, io non utilizzerò né una né l'altra, ma bensì um, della gomma Eva, o gomma crepla o non lo so come la chiamate voi, e uh, a questo punto utilizzando la gomma Eva, però. Um, Devo utilizzare un procedimento leggermente diverso da quello, che spiegato, da quello che ha spiegato Roberta. Allora, andiamo a ritagliare il cerchio del coperchio esattamente come ho fatto prima e ora in rosso. sempre dal, dalla gomma rossa devo ritagliare ora una striscia per prendere la misura della gomma da ritagliare per realizzare la parte esterna della scatolina io faccio in questo modo per non prendere righelli e robe varie prendo un nastrino mi faccio fare il giro della mia scatola e questo sarà esattamente um, la misura che uh, devo ritagliare dalla gomma faccio mezzo centimetro in più per sicurezza nel caso io tagliassi storto più che altro quindi qua facciamo un pezzettino in più per quanto riguarda l'altezza è uh, di 5 cm che poi eventualmente andiamo sempre a ritagliare l'eccesso allora questo è per ricoprire la scatola la parte esterna la parte interna la vado a ricoprire in un altro modo faccio due strisce per ricoprire i due rotoli partiamo dai bordi quindi vado a rimuovere la pellicola protettiva e la vado ad incollare sulla mia scatolina niente di più facile perché basta che la appoggio più alti dalla parte dove c'è il coperchio vado ad arrotolare andando dritti ovviamente e anche per di qua e voilà scatolina rivestita adesso vado ad aggiungere anche questo qui sempre con il cartoncino eh, ritagliare e disegnare una striscia che servirà per formare la battuta del coperchio okay. questa è la parte di cartoncino che va all'interno del coperchio poi ehm, sarà la parte che andrà a chiudere effettivamente la scala dunque ritorniamo a noi strisciolina che poi andrà inserita all'interno del coperchio adesso andiamo a rivestire anche questa quindi stesso procedimento di prima okay. parte superiore quindi adesso vado a realizzare la decorazione esterna, vado a tagliare un'altra strisciolina che poi andrò a modificare, non sarà una uh, strisciolina rettangolare. Ok, a questo punto vado a creare una sorta di onda nella parte inferiore del, della mia strisciolina e di diverse forme proprio un po' a caso, come siete ispirati? questa la voglio attaccare attorno al coperchio con la... la vado a versare un po' distante dal bordo in modo che quando la schiaccio non fuoriesca adesso vado ad attaccare la strisciolina partendo nello stesso punto dove sono partita con quella rossa la vado ad incollare e voilà prima vado a prendere le mollette per fissare questa parte non vi preoccupate troppo se la colla vinilica esce perché comunque la colla vinilica una volta che si asciuga diventa trasparente quindi non è così grave ora prendo il cerchio che avevo tagliato all'inizio insieme a quelli rossi e a quelli bianchi e lo vado a posizionare sulla parte superiore del mio coperchio Voilà. posizionato anche questo ed ora molto bene, intanto che aspetto che si incolli questa parte di scatolina vado a continuare con la mia e vado a dipingere l'interno quindi prendo la mia solita vaschettina e vado a diluire il colore perché voglio della, vernice acri della, della tempera acrilica e quindi mescolo la stessa quantità di tempera con la colla vinilica in questo modo abbiamo realizzato una sorta di tempera acrilica e adesso con questa vernice vado a dipingere l'interno della mia scatolina, forse avrei dovuto farla prima, in questo modo non avrei rischiato di sporcare l'esterno, ok, prima passata, adesso aspetto che si asciughi, in modo da potergli dare l'altra passata vado a colorare dentro questa scatolina che tanto ormai sarà quasi asciutta dunque sto colorando l'interno questa è solo la prima passata anche dell'altro lato poi con la seconda passata andrà via tutto e diventerà completamente bianco. Mi piace la vernice acrilica perché forma una sorta di pellicola che secondo me è anche protettiva, quindi mi piace. Quindi passo la seconda mano, allora, faccio prima questa così poi ci posso lavorare, intanto si asciuga prima. Là. tornando a noi mi manca la parte eh, superiore del coperchio questa è ultimata, completata finita, non ha bisogno più di nulla ora intanto che si asciuga vado a realizzare la fiammella per realizzarla vado prima a disegnarla sul foglio, fiammella che dovrà avere una, fa una base che mi servirà per incollarla Appunto, sul coperchio, dovranno essere quattro in tutto perché le vado ad attaccare sia da un lato che dall'altro in modo che entrambi i lati abbiano i brillantini e in più, in più andrò ad incastrare le due fiamme una con l'altra in modo da dargli una specie di tridimensionalità quindi queste sono i, le due fiammette e le vado ad incollare una con l'altra quindi anche qua vado a togliere l'adesivo e le faccio combaciare perfettamente se sono simmetriche, ricordatevi di tagliare le fiammette a specchio ok, perfetta facciamo la seconda vale. e a questo punto vado ad inciderne una nel mezzo dal basso verso il centro e l'altra dall'alto verso il centro in modo da poterle unire assieme adesso se riesco ad unirle bene altrimenti vado a realizzare l'incisione più spessa ma in teoria dovrebbe bastare oh, molto bene adesso Vado anche ad incollare um, la fiammetta sul coperchio, vado a fissare un pochino la fiamma in modo che non tenda ad aprirsi, goccina di colla a caldo sul fondo della mia fiamma e la vado ad incollare al centro, vediamo se... sono stata brava ho trovato il centro il primo colpo incredibile fiammetta incollata adesso non mi resta che attaccare forse dovevo farlo prima il cartoncino all'interno di questa scatola ah e poi l'ultima cosa da fare è anche mh, nascondere diciamo, la parte rossa ma dopo ci pensiamo allora io vorrei attaccare questo sulla parte sotto invece che sulla parte sopra perché, non so, mi dà più la sensazione che si riesca a chiudere con più facilità magari mi sbaglio speriamo di no uso questa per il semplice fatto che è più rapida e per nessun altro motivo Ah, manca sì questo contorno qua che ho deciso di um, sistemarlo con una cordina vediamo se va allora faccio un pezzo alla volta per non far raffreddare la colla poi continuo Dai, ferma lì ok adesso ultima attenzione nella parte finale perché devo tagliare avete detto che non devo tagliare la carta e la stoffa con la stessa forbice io l'ho capito però continuo a farlo cioè sono senza speranza davvero dunque ieri mi sono dimenticata l'ultimo passaggio in realtà e um, volevo ricoprire questa parte di gomma eva dove non è um, glitterata e quindi ho pensato di farlo con della colla uh, glitterata dato che è più pratico ma si può facilmente sostituire andando a passare prima un po' di colla vinilica e poi attaccandoci un po' di glitter si lascia asciugare e poi si soffia l'eccesso quindi Vediamo, e voilà il progettino è completato io devo dire che sono molto molto molto soddisfatta del risultato finale io ringrazio tantissimo ancora Roberta per lo spunto che mi ha dato il suggerimento non ho realizzato il, il suo progetto passo a passo ma l'ho personalizzato tantissimo però ehm, appunto il risultato non mi dispiace e niente con questo è tutto, ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. Ora tocca a voi, lasciatemi sotto nei commenti anche quale vorreste che fosse il prossimo progetto che volete che io realizzi nel mio canale, eh, un progetto realizzato da voi. Niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!